dei tuoi occhi, una cometa passerà, dalla coda scintillante, in mezzo al cielo brillerà. La magia che si crea è qualcosa di speciale, l'amore è tutto là. A la fan festa, aspettando mezzanotte. C'è che Natale lo detesta e chi di già i regali scuote. La neve cade a fiocchi in questa notte così speciale. Non piangere stanotte